zombie apocalypse buongiorno ragazze, ciao a tutti e a tutti nuovo video chiacchiericcio come state? Spero bene. Allora, questo è un video appunto per parlare un po' con, con me e con voi innanzitutto. Dunque, questo video eh, volevo un po' un, um, dire un paio di cose, ma non so neanche io da dove incominciare. Quindi, nulla. Tanto mi ho fatto già le sopracciglia perché così non potevo stare, le sopracciglia tutte sotto, sopracciglia tutte sotto sopra, quindi mi ho dato una bella messa a posto quindi nulla ragazze ehm, come vada quel tempo da me ehm, è nuvoloso e eh, quindi nulla il tempo è così co quello che è e quindi me lo prendo come dunque la matita con cui ho utilizzato per farmi le sopracciglia è questa qua della Rimmel, un mozzicone però finché ce n'è io la uso ehm, il petting c'è questo qua, vedete? Già. Nulla ragazzi, oggi niente trucco però eh, non vi, appunto vi ho appena detto ieri che non vi ho promesso niente però eh, quando mi va andrò a truccarmi oggi non lo so, non, ho, non sono del rumore adatto per volermi truccare però sono del rumore adatto anche per, non, non per truccarmi ma per fare il video in di ciò, quindi che riccio, mi va più che bene. Eh, nulla, eh, era solo per, che ne so, farvi, farvi parlare, parlare un po' con voi, eh, parlare un po' delle mie cose, cioè nel mio canale YouTube, da quanto tempo sono qua sul canale, ci sono da 2013, però ci sono da un bel po' prima del 2013 solo che però ho aperto il canale giusto nel 2013 del 24 dicembre l'ho aperto per la musica ma l'ho aperto anche per, per ascoltare la musica e poi mi sono messa a fare anche io make up, video make up, video vlog, video su quanto la spesa e... ho notato che, vado, che vanno per, per la maggior parte anche video eh, ASMR e anche video perché no ricette video che ricci come questo che sto facendo io in questo momento e niente e quindi non lo so e anche video skin sono molto belli da guardare però a me piacciono di più i video che ricci non lo so perché li vedo meglio questo riflesso degli occhiali non è che sia bello da vedere però pazienza e... mi dovrei mettere il correttore perché non è un bel vedere guardate un po' come sono voi direte sei bella così come sei anche senza trucco no non è la stessa cosa guardate che chi che mi ritrovo stamattina nonostante ho fatto una bella pulizia del viso e tutto quanto mi sa che mi tocca proprio truccarmi e lo farò in diretta con voi e non mi dispiace per niente affatto mi sa che mi tocca toccarmi, perché non è un bel vedere, mm. mi tocca promettermi di truccarvi a promettermi più che altro a me stessa di truccarmi in diretta con voi. Già. Se vedete guardo di là è perché c'ho il mio, aspettate ve lo tiro sopra, ok ve lo tiro su e questo è il mio beauty, vedete dove dentro c'è un po' di tutto, non so se si nota, ecco qua. Allora, non trovo dove ho messo. Il mio correttore. Il mio correttore. Eccolo qua. Correttore della L'Oreal Infallibile. 327 cashmere. Questo qua, che me lo andrò a mettere in diretta con voi, nonostante. Hm, cioè, ehm. Um, come dire? Come dire, come dire, eh, nonostante mi viene male a mettermelo, non in diretta con voi, allo specchio. Allora me la metto un po' a destra, un po' manca, vediamo cosa succede, che deve succedere, niente. Già, adesso mi apro un po'. Ops, ok aspettate per i ok allora mi giro giro la camera Allora, non è il massimo però Diciamo che ce l'ho provato Non le metto molto Perché sennò no va finire che mi fa troppo Che mi fa troppo Macchia E non mi va Oh signore Non mi piace Come me l'ha messo Non mi piace come me l'ho messo. Ecco qua, a posto. Aspettate un secondo ragazzi eccoci qua ragazze e ragazzi il correttore non è un gran bel vedere come l'ho messo ma mi tocca arrangiarmi punto allora utilizzo da qua vedete quanti pennelli che ho utilizzo questo pennelluccio che okay. ho qui lo specchio e mi sta anche la wow top top no vabbè la maschera non la metto ragazzi non mi va proprio oggi o lo metto che dite voi no perché poi mi mi sporca tutto qua, caso. poi io non sono capace a. Voi mi vedete capace a ristrutturare tutto, in realtà non è così, ragazzi. Cerco di perdere il meno tempo possibile a uh, impiastrucciarmi di meno se è così, vogliamo metterla. Questa è la cipria, no, ma che cipria? Il bronzer di Rimmel Sun Shimmer. Allora, poi con quest'altro pennelluccio bello non si può dire fluffy perché non è fluffy, è una fesseria. Andiamo bene. È un pennello per blush, quello che volete, volete voi, Cipri quel che è. E vado a picchiettare dove ho messo troppo, vedete? Voi dite, adesso è fatto tutto uno spreco di prodotto, va bene. No, non si trucca come proprio, come ognuno vuole un proprio preferisce non è che per forza il make up è soggettivo ragazze eh, già è soggettivo quindi ho messo anche troppo vabbè non come ora voglio andare con l'illuminante lo so che avrò una, una, un impiastro però mi sono voluta divertire con voi tutto lì che divertimento c'è Tanto per vedermi un po' Con il trucco Avevo detto niente trucco Invece mi sto truccando Chissà perché ho cambiato idea Sarà perché È più facile cambiare idea Che non, non truccarsi Non so se mi sono spiegata Comunque Quando io dico Non voglio truccare Fammi trucco Vuol dire che ho cambiato idea Vabbè ciao. Mm -hmm oddio mio, aiuto quanto lo sto mettendo vabbè ok anche nell'arco di copito qui sul meglio oddio vai come ho parlato della calorese cioè sul vento sul vento che non fa mai male e niente ehm mettiamo questa questa è della Debbie 17 Sì chiaro che non voglio insegnare nulla a nessuno, non è un make up tuttoria questo, eh. per niente. No, questa matita non mi dice di farla scrivere. Cambio matita che meglio, va. Aspetta un secondo. Un secondino. Questa è della pupa Veramente Ha la mina, vedete Ha la mina So Sarò questa latita Io vado a trattare A tratteggiare La che ne pensate questo trucco con quello che avete a casa lo potete anche ricreare volendo voi ok bello non è male per niente poi come dice anche Clio stessa la stessa Clio eh, il rosetto rosso è festa ed è bellissimo è bello da morire niente se questo video vi è piaciuto Mini video che vi è piaciuto mettete un like commentate iscrivetevi e attivate la campanella a presto ciao ragazze un bacio e perché no ricordatevi che fare come dice kimono blu gattaluna ricordatevi di fare quello che vi fa stare bene ma anche di fare quello che vi piace di più a voi io adesso metto gli occhi okay perché non vedo la mazza ora sono più presentabile Ah, eh, se non ho messo il bronzer qua perché non ci sta una mazza, non ci sta per niente, non c'entra niente il bronzer. Perché, perché mi chiedesse come la mette di bronzer anche in fronte, perché non è un bel vedere. L'ho messo una volta e è venuta una cozza, una per una macchia bruttissima. Si vedeva la luce del sole sembrava che mi avevano schiappato in faccia chissà cosa, che mi avevano bruciato il sole stesso. Non è un bel vedere, ve lo assicuro. Il blush mi ha messo solo le guance. Eh, non il blush che dico il bronzer sarebbe questo qua per chi non lo sapesse ma dubito che non lo sapesse questo solo nelle guance per dare un uomo di colore ma il resto evitate di pastrucchiarvi come dei pagliacci perché se eh, otterrete l'effetto contrario ve lo assicuro se vi truccate come dei pagliacci già lo so otterrete l'effetto contrario quindi niente ragazze questo era tutto il video che finisce qua sono già 14 minuti di video che ci sto non so ancora come riuscirò a montarlo però intanto vi faccio vedere un po il mio risultato finale ora mi avvicino non ho messo neanche un bretto tanto per rendervelo un po' più facile ovviamente c'è sempre la sedia che scricchola ma vabbè niente mascara perché come vedete Avete visto che ho le ciglia belle folte perché sono belle lunghe. Non le ho pettinate, vabbè, chissene. Vedete che cigliozzi. Cioè. Bene ragazzi, questo era tutto. Ciao, a presto. Un bacio. Buona giornata a tutte.